Buonasera, sono Laura Antichi, volevo presentarvi stasera la possibilità di creare una linea del tempo utilizzando Visme. Vismi ci dà la possibilità di creare delle infografiche. Bisogna mh, loggarsi a questo servizio dopo aver preso un account, quindi servizio adatto per gli studenti uh, più grandi che possono ac accedere e richiedere un account. Io sono già, ho già l'account, e quindi vado in Logging. Questa è la mia dashboard e questi sono i miei uh, progetti vado in create e ho la possibilità di scegliere tra presentazioni infografiche documenti eccetera eccetera e um, sceglierò infographics potrei anche um, Un'infografica vuota e mettere gli elementi eh, aggiungendo dei blocchi. Eh, preferisco eh, quindi eh, scegliere una, eh, un template già predisposto e ehm, tra i eh, template che eh, penso mi possano essere utili eh, scelgo The History of Company Name poi ciascuno eh, sceglie il template che meglio si adatta alle sue esigenze vado in Edit come vedete mh, questo eh, ho a disposizione il template che posso ehm, arricchire con dei blocchi con il più alla vostra destra oppure posso i blocchi spostarli move down app posso duplicare mh, eh, parti del, dell'infografica e anche eh, l'infografica stessa delle cancellare e eh, in setting posso scegliere un background dal, eh, scegliendo come vedete un'immagine da un'immagine o da una foto e posso uploadarlo o posso prelevarlo dalla My Library in, in, se andiamo poi innanzitutto andiamo a mettere il nome del progetto scriviamo Don Milani ok poi uh, uh, nel, sempre nella barra laterale, questa volta alla vostra sinistra trovate Basic, con uh, tutte le parti che potete aggiungere all'infografica, con uh, Date potete inserire dei dati, con uh, Media potete inserire dei video, del, degli audio. E, eh, e embeddare i on, contenuti online è possibile poi l'opzione del colore degli elementi scelgo il primo, come vedete e posso anche aggiungere i miei file da MyFile, come vedete li posso uploadare ok eh, mi basta sostituire gli elementi e aggiungere le immagini multimedia che, ehm, che ritengo opportuni. Io invece di The History scrivo Don Milani, ad esempio. Invece di Off metto, sostituisco con E. In company name sostituisco con la scuola ad esempio era per vedere le varie funzionalità di barbiana ok posso naturalmente modificare a mio piacimento il testo e sostituire tutte le altre parti, eh, posso eh, sostituire eh, le date, la prima data sarà il 1923, ad esempio non compilerò tante date, 1923, la data di nascita e qui cambierò i vari contenuti e le eh, varie icone. Quello che è interessante è che posso aggiungere, come vi dicevo, per rendere davvero aumentata questa timeline del, dei media. E ehm, come vi, vi avevo fatto osservare, posso eh, inserire video da YouTube o da Vimeo. Inserisco un. Eh, un video se io vado a cercare su youtube ok inserisco l'indirizzo del video e inserito il video Lo posiziono nella parte che mi sembra opportuna. Vado a vedere se funziona con una preview. Lo faccio partire. Vedete che l'ho impicciolito e che funziona. Posso anche andare al, al video. Che ho caricato e così posso inserire tanti altri elementi multimediali. Una volta mh, eh, finita la uh, compilazione di uh, questa uh, timeline, posso uh, condividere la timeline, pubblicare per il web... Uh, non posso uh, pubblicare privatamente perché mh, questa è una funzione premium. E posso fare l'embed. Posso fare il download come immagine, nel free, sempre. Le altre funzioni non sono a disposizione se non nel premium. Questa è un'ottima... Possibilità eh, visivamente interessante di eh, costruire una timeline. Vi ricordo che eh, comunque nel momento in cui io eh, andassi a salvare questa timeline come immagini, perderei eh, tutti gli elementi multimediali inseriti. Posso tuttavia embeddarla dentro il blog di classe o in classroom. Buonasera.